Andrea buongiorno, spero tutto bene, stamattina, anzi oggi pomeriggio, facciamo una solita apertura di un pacco di una scarpa molto interessante e della quale saremo i primi in Italia a fare la recensione, ma tu stai bene innanzitutto? Io sto bene, sono un po' stanco, uh, sto facendo fatica a capire che marca è perché hai su una felpa che non, è, non fa un paio di scarpe da corsa. In realtà, se guardi qua, dovresti capire che si tratta di un gruppo americano. Mm -hmm. Ti do un suggerimento, potrebbe essere North Face, Timberland, oppure anche altra. Mm, ok, adesso lanciamolo, se arriva ed è pesantissimo potrebbe essere Timberland. Allora. Va bene Andrea, allora mi metto il capellino. Porca Eva, se sei bello. <ride> e ti lancio, ti lancio la no, scalpa. No, lancialo bene, guarda che... Lancio, lancio bene, così. Ho avuto una paura del diavolo perché comunque potevo effettivamente romperla, la telecamera. Devo spaccarlo o non devo spaccarlo? Secondo me riesci a non spaccarlo. Vado? Vai, procedi. Io tra l'altro ho preso anche la famosa bilancia per capire quanto pesi tu e non, non la scarpa. Non è il bilancino di Walter White quello... Non lo so, questo me lo devi dire tu No, te <ride> lo devi dire lui Tra l'altro Sto... non so se hai notato la dottoressa Bonnie sta ritornando ad essere molto carina L'ho persa, è andata dietro mi sa so. È andata dietro andata Si dietro. vedeva che stava cambiando il pelo Di che marchio stiamo parlando? <ride> Detta così impossibile Non è alla Timberland Ma quanto pesa? Eh, aspetta smontando 280 280 ma di che marchio si tratta? Eh, guarda perché prima mi hai detto altra perché sennò ero in dubbio con eh, quasi con la Mizuno qua dietro anche se non c'era il piatto wave sembrava quasi ma a questo punto ti direi altra anche se è un po strana un pochino più alta rispetto al solito però sai che cosa la zigrinatura qua sotto mi, mi lascia Propendere per alta. Provision, provatela un secondo e poi mi sai dire se stesso numero o mezzo numero in più. Come sai, solitamente di questo marchio prendiamo il US 9,5, quindi il tuo numero per uh, di fatto uh, utilizzarla al meglio. Tutte e due, ma mh, sembra antipronazione. Allora, Andrea, stesso numero o mezzo numero in più? Non so se è grazie alle tue lamentele o di chi altro, ma le, adesso le stanno facendo tutte giuste, quindi secondo me è il numero assolutamente. Se avevi visto l'intervista de, di Brian, del fondatore, aveva detto che comunque stavano cercando di risolvere il problema del, del numero, anche perché chiaramente loro preferiscono vendere nei negozi, ma anche online è, un, è una parte di business che ovviamente loro vogliono eh, gestire. Le ultime 4-5 paia che abbiamo provato, sempre lo stesso numero, quindi devo dire che sono rientrati nella normalità. Va bene, Andrea, facciamo una cosa: due minuti di brainstorming, un piccolo coffee, anche se l'abbiamo già preso, però non fa mai male, e poi dopo vediamo quali sono le caratteristiche di queste scarpe e soprattutto ci racconti cosa ne pensi. Sono curioso, adesso provo subito anche l'altra e vedo un attimino, e poi ti dico. Allora Andrea, cosa ne pensi di queste ProVision 7, ma innanzitutto quanto pesano? No dai, non, taglia, no, non tagliarmelo, prima l'ho detto in diretta, avevo detto 280, le pesate 267, direi che, che sono diventato bravissimo. Bah, eh, ho visto subito che secondo me avevano un'incerta antipronazione, provata in effetti lo sento abbastanza, eh, lo sento già una più spostata verso il tallone, mezzo piede, tallone bisognerebbe provarla più di più e per tanto tempo durante la corsa perché uh, provata così lo sento, bisogna capire sicuramente è straprotettiva e antipronazione, bisogna capire se mi può dar fastidio nelle corse lunghe, quindi boh, vedremo. Cosa ne pensi della tomaia di questa scarpa? Abbiamo detto che a livello di uh, calzata assolutamente sono migliorati tantissimo la tomaia è molto classica in effetti sì, con questo spazio adesso nell'avampiede le, le punte delle dita che non toccano secondo me risulta molto molto molto confortevole l'allacciatura mi sembra molto buona ci sono questi insertini qua che dovrebbero tirare, cioè di solito le mettono per tirare un po' di più ma mi sembra che in generale si, ah no forse sono solamente di bellezza perché vedendo all'interno non, non si collegano, non si dovrebbero collegare da nessuna parte, però in generale una, una buona allacciatura, eh, ripeto la, la tomaia è morbida, confortevole come i divani, come che era. E invece cosa ne pensi della linguetta? In generale le linguette mi davano più problemi, quelle un po' racing, quelle.. forse la peggiore in assoluto era quella di, della Prime X che era praticamente di nulla era una specie di strisciolina queste qua norma normali chiamo eh, un po' imbottite secondo me sono le, tra le migliori perché non danno problemi in allacciatura anche se stringo stretto non, eh, non mi fa male al dorso del piede cosa ne pensi dell'altra Ego che è la mescola eh, più famosa di Altra di fatto sembra leggermente più dura utilizzata per coloro i quali avessero problemi di pronazione cosa ne dici? secondo me è molto più dura del solito non lo stanno più facendo però ai tempi facevano la scarpa della, di, una, di un intersuola di una schiuma abbastanza morbida e poi tipo questa zona qua se ti ricordi i modelli di dal 2015 in giù avevano una parte qua grigia forse Sauconi fa ancora una parte di un colore diverso per far vedere che c'è l'inserto antipronazione mi sarei aspettato una cosa così forse un po' meglio nel senso sfruttavi un'intersuola un più morbida e la parte di protezione invece un pochino più dura. A livello di flessibilità come l'hai vista si piega però cosa ne pensi? Si piega però ripeto la, la mescola dura si fa sentire abbastanza e rende la scarpa abbastanza poco flessibile. Ripeto è un parametro che non non prendo neanche troppo in considerazione se poi pensi che le scarpe più comode che utilizzi sono quelle meno flessibili quindi diciamo che ci sta anche che non sia troppo flessibile perché se deve correggere la pronazione eh, è giusto che non sia troppo flessibile cosa ne pensi del tallone di questa scarpa? in generale su tutte le scarpe il piede rimane abbastanza bloccato da, dalle, dalla parte qua del collo, altra è proprio la sua idea, quella di bloccare qua il piede e di lasciarlo libero da tutte le altre parti, quindi non è né costretto nell'avampiede né, né nel tallone, e se guardi, cioè se qua nel tallone c'è un cuscinetto sia interno che esterno, la parte qua del, dove poggia il tenine d'Achille è abbastanza morbida. È flessibile, non rompe le scatole, è comodo e è morbido, quindi niente, niente di, di male abbiamo apprezzato nel passato i battistrada in casa altra in questo caso è addirittura più carrozzato nonostante non abbiamo visto un aumento di peso della scarpa stessa cosa ne pensi? ovviamente l'hai utilizzata solamente in giardino e poi oggi c'è il sole e non la pioggia. Intanto ho visto la... come è intagliato sotto eh, mi ha fregato, cioè, mi sembrava quello di altra ma non eh, mi sembrava molto più lineare è molto molto intagliato è molto spesso saranno 3 mm almeno di, di, di gomma dura di battistrada secondo me e eh, per di più non è, non si è alzata di peso perché è, ci sono tanti punti vuoti abbastanza intagliati anche nell'intersuola che la rendono dove sono andati diciamo a, a tirare via un po' di peso. Bisogna capire solo se si incastrano i sassolini. Potrebbe essere ma qualcosa di piccolo e non credo che dia troppi problemi. Questo in effetti ogni tanto è il problema di questa tipologia di scarpa. Ti chiedo l'ultima cosa. Secondo te a chi sono adatte queste scarpe e soprattutto visto che pesano così poco a chi le raccomandi? Diciamo che nel 2022 270 grammi sono, sono giusti, diciamo. secondo me è una scarpa che si rivolge a sicuramente pronatori, sicuramente pronatori severi, l'inserto antipronazione c'è, e si sente, è una scarpa anche per atleti un pochino più pesanti, comunque 270 grammi di scarpa, una mescola così un po' duretta, secondo me ci sta bene per atleti, fai non di più di 80 kg. E consiglieresti comunque a persone che pesano sugli 80 kg di utilizzare una scarpa zero drop oppure invece suggeriresti di andare con i piedi di piombo eh, Lo suggerirei un po' a tutti, anche chi pesa 60 kg, ovvio che partire così da Umblè fare 15-18 km a botta ogni giorno con una scarpa zero drop non è che sia molto carina, quindi ci sta come scarpa di ricambio, magari per le corse un pochino più lente le prime volte, quelle di rigenero. Da, da provare, da capire un attimo come funziona, comunque da alternare. La utilizzeresti in una mezza maratona rigenerante, i tuoi famosi 120 minuti eh, di cui parli spesso sul tuo secondo canale? E dipende del giorno qual è, dovrei, dovrei provare anche perché mh, mi piace certe volte, o meglio, non so come esco conciato di solito, se sto bene poi mi piace tiracchiare un pochino di più, se invece sono un po' stanco mi piace andare un pochino più lento e dovrei capire questa scarpa qua se, se si porta se si riesce a portare sia a 4.20 4.10 e non avere problemi a 4.40. Va bene, grazie Andrea. Se dovessimo arrivare a 5.000 views faremo la recensione completa. Comunque nei prossimi giorni la testeremo meglio. Ti auguro una buona giornata e stasera mi raccomando Halloween. Stasera non festeggiamo Halloween. Eh mi tocca uscire ancora a correre, almeno sei in compagnia e... e niente va bene ciao alla prossima ciao